Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto divertente. Noi proveremo a forzare l'intelligenza artificiale di questi nuovi motori di ricerca. In particolare andremo nel motore di ricerca di Microsoft Bing, al quale è stato diciamo, integrato un nuovo meccanismo di intelligenza artificiale preso da chat GPT e vedremo come diciamo, si risponde, se si innervosirà. Le nostre domande sar saranno molto scomode. Adesso, siccome noi siamo un canale che si occupa di tecnologie open source e Linux, sì, ci occupiamo di LibreOffice, in particolare la prima cosa che vogliamo chiedere è se Linux è migliore di Microsoft Windows. Quindi lo chiediamo subito in inglese. Is Linux... Better than Microsoft Windows. Scriviamo Microsoft, non vorrei che lui scambia le finestre. Vediamo che cosa ci risponde. Diamo i tempi. È sempre bello ricominciare, chiedimi qualsiasi cosa. L'abbiamo chiesto. Ricerca in corso per Linux versus Windows, ci dice. La domanda è Is Linux better than Microsoft Windows? Vediamo, ci sta rispondendo. Ciao, questa è Bing. Linux e Windows sono due sistemi operativi diversi che hanno i loro pro e contro Linux è un sistema operativo open source mentre Windows è commerciale Linux offre più flessibilità e sicurezza meno male, vedi che anche Bing di Microsoft lo, lo accetta questo concetto offre più flessibilità e sicurezza mentre Windows è più popolare e facile da usare quindi si, si rende conto che Linux è più sicuro di Windows molto interessante effettivamente questo, questo sistema di intelligenza artificiale è intelligente la scelta dipende dalle tue preferenze e necessità, per cosa vuoi fare usare il sistema operativo? Bene, lui ha riconosciuto che Linux è più sicuro di Windows, Windows ha la sua la popolarità, non sono così sicuro che sia più facile da usare allora, vediamo adesso, forziamo ancora e facciamo is libreoffice. better than Microsoft Office Vediamo che cosa risponde, questa è un'altra domanda, quindi ormai avrò inquinato il mio account con queste domande scomodissime, quindi mi attenzionerà con un'attività di intelligence. La seconda, il secondo quesito che abbiamo chiesto al motore di intelligenza artificiale è Is LibreOffice better than Microsoft Office? LibreOffice e Microsoft sono due suite di prodotti per l'ufficio che offrono funzionalità simili la differenza principale è che LibreOffice è gratuito e open source è come se fosse già pronto l'architettura la logica della risposta mi suona come quella di prima mentre Microsoft Office è a pagamento commerciale ma almeno è trasparente LibreOffice funziona su Windows, Linux e, Linux e Mac OS questa è una buona informazione ci cioè dice che LibreOffice può essere anche installato su Windows questa è una cosa che tutti non sanno e quindi è abbastanza trasparente questo motore di ricerca, mentre Microsoft Office funziona su Windows, Mac OS, iOS e Android, molto, molto particolarizzata questa informazione la scelta dipende dal tuo budget e dalle tue esigenze, che tipo di documenti vuoi creare o modificare, È interessante che lui siccome confronta un prodotto open source e uno con una licenza a pagamento, parla di budget e ci dice chiaramente che LibreOffice mentre LibreOffice funziona sulla maggior parte delle piattaforme, invece Windows in particolare in Linux cioè l'Office, Microsoft Office non si può installare ah, facciamo un'altra provocazione nel video di oggi diciamo is per esempio the Apple iPad scriviamolo con la maiuscola better than the Microsoft Surface, cioè diciamo, ma non è che l'iPad è migliore del Microsoft Surface che è il tablet di, di, di Microsoft. Facciamo invio: is the Apple iPad better than the Microsoft Surface? Vediamo, vediamo che cosa ci rischia, stiamo proprio tentando di provocare una risposta perché stiamo chiedendo a un motore di un soggetto commerciale se altri prodotti sono migliori. Vediamo che cosa dice, l'iPad e il Surface sono due, fasce, due tablet di fascia alta che hanno i loro punti di forza e debolezza, l'iPad è più leggero, vedete quanto è trasparente, ha una maggior durata della batteria, è interessante che il motore di ricerca elenca le caratteristiche migliori degli altri prodotti, migliori fotocamere e uno schermo più vivace, accidenti, il Surface ha uno schermo più grande e nitido, un design più elegante e una tastiera più comoda, accidenti, l'iPad usa il sistema operativo iOS, mentre il Surface usa Windows 10, la scelta dipende dal tuo gusto personale e dall'uso che vuoi fare del tablet, per cosa vuoi fare il tablet? Allora queste sono le tre domande che noi abbiamo posto, ha ah, questo motore di intelligenza artificiale che è stato inserito in Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft, questa azienda americana che eh, produce Windows e Office e il Surface. Abbiamo chiesto se Linux era meglio di Microsoft Windows e ci ha detto chiaramente che per esempio è più sicuro e questo ci è, è, è, è piaciuto. Poi abbiamo chiesto se LibreOffice era meglio di Microsoft Office e ci ha detto che LibreOffice... È gratuito e può essere installato in più piattaforme e ci è piaciuto. E poi abbiamo chiesto se l'iPad è migliore del Microsoft Surface e lui ci ha, rip ci ha ripetuto che c'ha... Guarda, è interessante perché c'ha la batteria che dura meglio, la fotocamera che dura meglio, uno schermo più vivace del prodotto. Quindi da questo punto di vista io direi che il meccanismo di intelligenza artificiale che è stato introdotto da Microsoft all'interno del motore di ricerca per quello che riguarda noi è stato